entra molto bene in curva e esce pure forte ragazzi senti che più la guidi più prendi fiducia santo cielo che bomba che bomba che bomba due auto come due piloti fuori classe che se le sono date di santa ragione che hanno avuto una grande rivalità sportiva e in casi più estremi hanno maturato odio tra loro. Poi passano gli anni, i riflettori si spengono e ciò che rimane è il rispetto e la stima reciproca. Lo stesso rispetto che noi appassionati abbiamo per queste due auto da sogno. Sono Matteo, se non mi conosci questo è il mio canale, nel quale guido, restauro e mi prendo cura delle auto più belle del mondo. Oggi il Deltone e la Ford Sierra Cosworth 4x4 Final Edition, due icone del rally, trentenni che hanno fatto la storia finalmente sul canale. La cosa più bella è che posso raccontarvele, non vedevo l'ora. Che macchine, che DNA, pure, dure, che ti raccontano senza filtri cosa c'è sull'asfalto. A volte penso ci sia stata un'involuzione nel mondo dei motori moderni in termini di feeling ed emozioni di guida, proprio a causa di macchine come queste. 4x4, motori da 2 litri turbo che suonano e che volano tra le curve. Guardate il video e alla fine fatemi sapere che ne pensate. Lasciami un like, iscriviti al canale e chissà che alla fine anche voi non la pensiate come me buona visione. La mitica Delta evoluzione contro il, il Cosworth che ci abbiamo qua dietro, ragazzi. Il competitor diretto di quegli anni. <ride> tu sei un pilota? Sì, pilota istruttore, sì. sì Questa sì. è una macchina che erano anni che desider desideravo di guidare perché c'è una storia dietro che sì, non sì. ha bisogno di presentazioni. Beh, sei mondiali consecutivi, insomma. Ah, eh, parlano da soli, no? Parlano, poi... Arriva... Bella, bella, muscolosa, sì, un sì. bel turbo da due litri, ragazzi. Una macchina che veramente... È stata un'icona un delle auto sportive sì, italiane. Sì, sì, Come mai non l'hanno più fatte queste macchine Ma Che è successo? Eh, perché purtroppo l'evoluzione in realtà è stata un'involuzione. Il fatto di voler migliorare delle cose che sono perfette ti portano a snaturare poi no, il concetto di divertimento puro no delle macchine questa che hai appena detto è una cosa giustissima quest'auto qua la Evo questa qui ha uno sterzo che è più diretto rispetto alla 16 valvole l'ultima versione prima della Evo insomma chiaro, okay. chiaro, chiaro chiaro chiaro entra entra un peletto prima in cupa è più diretta la senti di più la senti io sto già godendo bello eh madonna che macchina ragazzi senti che senti guarda come entra guarda si si si, bellissimo oddio sound poi inconfondibile turbo di motori turbo ragazzi sì. l'unico leggero handicap se vogliamo diciamo dirla tutta è forse il, il turbo lag che, che ce l'hanno le, le, le turbo di quegli anni ce l'hanno tutte ce l'hanno però diciamo che è una cosa che nel momento in cui arriva è, è, un, è un piacere no? Ah, è bello anche quello sì, sì, sì. Eh, certo, sì. questa sì. versione qua è tutta originale tutta originale bravissimo bravissimo le auto devono che essere originali specialmente quegli anni poi specialmente questa questa <ride> Non tu sei res. proprietario da quanto di questa macchina? Dal 97 Oh madonna! Sì. Praticamente l'hai presa... Eh, sì. Era uscita da poco? Sì, era, era un, un, un avvocato che l'aveva presa, poi io l'ho avuta tutte, ho avuto la 4VD, 8 valvole, la 16 valvole e poi questa Che muscoli ha! Ah. Che linee cattive, non l'hanno più fatte! No, no, no! Cioè, io mi ricordo quando vedi il video dei Cironi tanti anni fa su questa macchina che era arrabbiato perché anche lui si chiedeva com'è possibile che una macchina del eh, genere... Non sì, la produci sì, più? Sì. Poi c'è questa cosa quindi tanto dicono ah, adesso la rifaranno in chiave più moderna, la rifaranno nuovamente. Non no, la puoi, no. non la puoi rifare. Questi sono quei non masterpiece, quei capolavori non che una volta fare. che l'hai fatti, l'hai fatti. Non no? la puoi rifare. Sì, puoi rifare una Ferrari F40? No, è possibile C'è stata una, basta, stop. Sì, sì, sì. Paganini qua. Questa uguale, questa sì. uguale esattamente 30, 30 anni, anni guarda. questa è del 92, siamo nel sì. 2022, 30 anni, tanti auguri, sì. Delta Integrale, che si guida ancora come se fosse appena uscita, incredibile, è vero, sento qualche scricchiolio, eh. sento anche un po' di rollio, ma che dinamicità di guida quanto è leggera, Sì! come va? Ma più si va veloci e più è facile portarla, beh. Questo non lo scopriremo oggi, ma insomma mi, fido, così, eh. mi fido di quello che mi dico. Quando dice. tutto galleggia, si alleggerisce è più, è più facile. Bravo, però questa cosa non la sanno tutti. No. Una volta che hai capito qual è il punto di, di appoggio di grip esatto. e ce l'hai in testa memorizzato, riesci a fare delle cose sì. ottime, soprattutto quando c'è scarsa aderenza, tipo una, un asfalto bagnato, giunto viscoso centrale e posteriore torse. Sì. E allora, con un peso del genere, equilibratissima, sterzo ultradiretto e questo turbo, che comunque... Mamma, in mia! In mia! In panze, sì. Mamma mia! Mamma mia! Sentiamola qui. Bello. <ride> Bello! Questo è il paradiso. Quanto tiene poi? Cioè, no, no, c'ha un.. è veramente elevato. Poi esce, esce, un... è un elastico, no? È un elastico, è vero. Senti questi trasferimenti di carico Delizio. Con l'assetto totalmente originale Ovviamente rifatto perché dopo 30 certo, anni Giustamente certo. si è un po' invecchiata Madonna che macchina ragazzi È cattiva poi eh È feroce, è feroce, è feroce Vedi vuoi prendere la corta su Bellissimo, bellissimo bellissimo! Questa è una strada giusta per questa macchina Questa è la strada su quanto siamo entrati stretti qua, che meraviglia, ragazzi. No, vabbè, è un videogame, Alessandro, è un videogame questa macchina. Senti che più la guidi più prendi fiducia, santo cielo. Che bomba, che bomba, che bomba. Sei mondiali. C'è un sì, motivo e io non sono nessuno, sono niente dietro al volante di questi bolidi c'erano dei piloti veri eh. passano gli anni, guidi di tutto sì, poi sì. torni su una macchina del genere una vecchietta, una signora, una milfona no, e no, ti no. si stampa il sorriso in faccia, è incredibile La cosa stupida che tu oggi porti un'auto un che ha 540, 600 cavalli no. poi porti queste che hanno appena 210 e godi eh, esatto Godi, godi, tremo, sto tremando, sto tremando, sto tremando, signore Che meraviglia, viva l'Italia Perché qui ha fatto veramente un capolavoro, ragà cioè, Ho paura a volte quando Ci guido supercar vedere. Questa mi dà fiducia, stiamo passeggiando Ha un, un bel ritmo No, no, sì, sì. Oddio, sentila, turbo Ma che cos'è? Che cos'è? Poi, devo dire, è molto bene di no, motore No, no, no, è messa a punto perfetta Questa non deve stare ferma. No le macchine non devi tenerle ferme, devono camminare. Madonna, quanto si guida bene. IPhone, cioè. Madonna santa, ma io come faccio a stare senza sta macchina adesso? IPhone, da stasera? Oh, ma ti sembrerà assurdo, ma io guido delle super incredibili sul canale. Eh, lo so, ma diverso, eh, eh, diverso, Cioè, non lo so, ma sì. mi sta girando la testa. Ma poi una trazione integrale dovrebbe sottosterzare un pochino, ma invece senti no, che bello. No no, questa è. C'è ma c'ha un allungo ce che là, comunque là. ci vuole il pelo oh. ce là, ce là, ce là, ce là. Che signora ce ragazzi, là, che signora, ce che, ce signora. Là, che signora, bella blu poi, sì, ti mi piace la, Madonna no? guarda che spaventosa, è spaventosa, sì. è meravigliosa, sentiamola rilascio sì. <ride> Sembra un pirla, sembra veramente alle giostre ragazzi, sì. alle giostre, sì. alle giostre, sì. alle giostre. Sì e poi ti posso dire la seduta di guida sono abbastanza dritto sì, non c'ho è... sì, le gambe tese come quelle sì. giapponesi no, eppure no. c'è feeling signori c'è feeling no no no, no è, è, è azzeccato è azzeccato il cambio abbastanza sciacqua un po' come il famoso sì, mestolone sì, ed sì. è perfettamente preciso è perfetto è perfetto. il rally praticamente il rally partivano così sì. poi non ha non ha controllo di trazione questo no. ovviamente, una trentenne. Ma c'è, non c'è niente. Godiamocela due secondi insieme. Vai Dio mio. Quanto tiene? Tiene eh? Meno male che abiti nella mia città. Ti vengo a bussare alla porta, caro mio. Perché ti chiederò di farmela guidare ancora, perché non posso stare senza. Ma come viene su? Ma qui, qui stiamo facendo un rally, un rally in salita. Ah, io. In salita. Sì, sì, che bella, senti quando scali. Ecco la seconda, coppia, coppia ce n'è, coppia ce n'è, trazione, ti porta fuori dalle curve in una maniera incredibile. 63 al posteriore, 37 all'anteriore ed è un piacere. Qui. Un gioiello un gioiello adesso, adesso sarà dura adesso sarà dura la provato questa mi dirai, mi dirai è bellissima congratulazioni Bello. congratulazioni Bello. capo lavoro. No, l'hai guidata bene bravo grazie grazie che macchina che cos'è? La Delta HF integrale Se pensate che ha 30 anni Scendo da quella macchina E salgo sulla Ford Sierra Cosworth 4x4 Mi ha lasciato senza parole Dovete assolutamente guardare cosa succede E farmelo sapere Farmi sapere il vostro parere Qui sotto nei commenti Però prima Piccolo spazio pubblicitario Questo video è sponsorizzato dalla Simone Racing C'è un link qui sotto in descrizione Puoi comprare tutto quello che vuoi Car lighting, styling, high performance parts Performance E utilizzare il mio codice sconto ODP 15 per risparmiare tutto, tutto quello che c'è sul catalogo, utilizza il mio codice sconto. Io personalmente ho comprato manometri, sedili, volante sgancio rapido, ala in carbonio, tutta una serie di cose che ho utilizzato sulla mia mini e sulla mia Subaru. Quindi, supportami, supportaci cliccando questo link qui sotto. E noi adesso saliamo a bordo della Sierra cosworth 4x4, Serie limitata, bella però vibrazione veramente analogicità totale gringhia cattiva entra molto bene in curva e esce pure forte ragazzi ma queste sono due macchine vere due macchine vere analogiche Pensavo di essere sceso dalla Delta Quasi un po' con la presunzione di dire Ma aspettate un attimo signori Perché qui c'è davvero tanta roba Ok, rolla un po', dondala un po' Ma nel momento in cui si appoggia E eh, hai capito qual è quel punto in cui trovi grip e entra Fa paura Fa paura Mangia l'asfalto veramente Di brutto, bellissima anche l'ergonomia del volante Stra, stra diretto Pura nuda e cruda signori che meraviglia guidare queste automobili qui stupenda ma che sound ha che sound ha sta macchina è gustosa. è gustosa, è pastosa è piena un pochino di turbo lag ma nel momento in cui saliamo leggermente di giri comincia a farti sorridere ah oh, Non saprei dire quale, non te lo so dire qual è meglio, non te lo so dire. Bellissimo il modo in cui mi coccola su questo sedile e allo stesso tempo il modo in cui graffia. La guida veramente graffiante, piena di scricchioli. La macchina che copia benissimo l'assetto, non è rigido, mi piace tantissimo questa cosa che dondola un pochino. Una volta che hai capito il suo comportamento, è un piacere, è un piacere. Senti sta seconda marcia, oddio! Donna, che macchina arrogante! È arrogante, è arrogante! Ma mi sembra vada molto bene, l'hai curata negli anni, sta macchina, eh? Io eh, sono stato abbastanza appresso, devo dirti. Ma senti come galleggiamo? Ale, grande amico, e da quant'è che volevamo fare sto video? Saranno 4-5. <ride> Grazie che mi hai dato questo privilegio. Sì, ho detto, quando vuoi. Ma se apro il cofano c'è un, una cosina verde. C'hai una testina verde esattamente eh, Perché? Perché parliamo della serie catalitica che poi è stata l'ultima serie mm -hmm. E questa sulla quale sei seduto è una delle 700 dell'edizione finale Quindi la final edition Che venivano consegnate con tutta una sorta di freggi che ho conservati da qualche parte I due freggini che non so se hai visto sono all'esterno nella parte posteriore sì. Non era altro che una frusceria dell'epoca perché stavano <ride> mandando fuori come si dice il modello c'è un'inesantezza perché questa dovrebbe avere un volante a quattro razze che io ho ma è talmente brutto che ho preferito Bellissimo questo. questo! Come si dice, gli appassionati sanno che testa rossa è una cosa e il testa verde è un'altra ma poi andate a guardare, poca differenza insomma Quanto entrano bene le marce! C'è un bel cambio, un po' lungo come il leveraggio però abbastanza preciso Lo adoro, è sciacqua meno rispetto a quello della Delta eh, è abbastanza hai... lungo, sì, no. Ah, è preciso è abbastanza bastoso triste. bella coduria senti che coppia che c'ha sta macchina! Eh, considera che non è esasperata, ci avremo oggi intorno ai 240 cavalli perché la possiamo regolare con altri 0,4 pari in più e rimanere nella serenità perché siamo con carburati grassi abbastanza per poter alzare la pressione della turbina. Considera una decina di cavalli per ogni 0,1, quindi se siamo intorno ai 2,40 fino a 80-90 290 super giù. Cioè comincianze... si sente tanto sì, la diventa abbastanza aggressivo sì, poi, sì, però sì. è vecchia, non no. ce la dà conto, perché no. andiamo piano. Questa... <ride> è un oracolo questa macchina, un oracolo! Che frenata! Rispetto al dettone che ce l'ha un po' più lunga sta corsa morde, morde immediatamente feeling, frena, frena feeling ragazzi non si potrà mai sentire tramite le telecamere ma io vi assicuro ragazzi che questa qui è un'esperienza veramente analogica hai voglia dire mille video perché le auto di oggi non le fanno più come una volta perché le auto di oggi sono strafiltrate ma è la pura verità perché il momento in cui appoggi le chiappe su una cosa del genere tu ti rendi conto che nella vita non hai mai guidato O perlomeno non hai mai provato un'emozione tale È un altro mondo Un altro mondo Come ti porta dentro Come esce dalle curve Come vibra Come suona Come sale di giri Quello che ti trasmette sul culo Sulla schiena È puro godimento Ale Io ti giuro ci sono dei momenti in cui faccio fatica Perché Perché Tanto lavoro, ah, 7 su 7, ma poi salgo in queste macchine per quelli come te: la colpa è per quelli come te, eh. certo. la colpa è di quelli come te che ci hanno sti cavolori, che se li tengono, se li preservano, che poi quella gioia che mi regalano, quei 10 minuti di guida, a me danno la danno spinta. Che ti devo dire? Lo sai che me ne accorgo anche col pubblico che ci segue, che la pensano così anche loro, anche i giovani cominciano a capire questa cosa qua. E beh, Ah, insomma, se vede il manico, no? È un altro odore. Senti l'odore della pelle? Oh, qua dentro sembra viva essa, macchina Oddio! Quando sono andato a vederla, che ho aperto lo sportello, questo odore è un qualcosa che non si può descrivere per quanto è bello. Non so. Quanto ti descrivere. riporta indietro a quando eravamo ragazzini? Vedrai che anche i giovani apprezzeranno eh, perché prima o poi sì. con la macchina del padre, di un amico più grande, gli capiterà di salire a bordo di uno di questi gioielli degli anni 90 e, e lì faranno click cioè per loro sarà immediato ok ho capito che cosa dicono quando si parla di young timer quei quattro veterani <ride> tra cui me te sì. alessandro e tutti gli altri che non servono tutti quei cavalli raga. Veramente Anche perché non li puoi sfruttare Se non vai in pista Adesso stiamo andando a passeggio Ed è una goduria Che goduria Quanto è perfetta questa macchina E' si tratta di carica! Complimenti, complimenti. Ti è piaciuta? Sì. lo giuro... Ho detto, purtroppo troppo. vibra. È il problema è che non è... Ma senti quanto vibra quando ti Ma io lo amo che, lo che vibra così Eh no però non va bene perché c'ho comunque l'albero di trasmissione che non è equilibrato Quindi non va bene Mi manca praticamente il cuscinetto centrale che si è rotto Ci puoi andare in giro ugualmente Ovviamente se ci fai le corse così Spot ogni tanto va bene Ma lo dovrei risistemare e lo farò sì, lo fare 30. a breve Stupenda Ditemelo voi com'è sta macchina Lasciamoci eserci